I giorni passano il tempo corre sono sola, sempre di più, che amavo sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via.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 Sei andato via Devo dire, cioè, io voglio de dedicare ad una donna sì. che ha vinto il primo premio, Rachel Chabari, pagina 57, a proposito dell'amore della violenza. Questa donna iraniana è stata eh, impiccata perché lei ha ammazzato quello che l'ha stuprato e prima di morire poteva ritrattare, ma ha preferito morire per non ritrattare perché la sua dignità era stata tolta. Rachel eh, Giabbari aveva una ventina d'anni, molto di meno. Quindi io le dico questo. E poi ricordiamoci Violo, la nostra cara amica Violo, degli anni 70, non ha voluto riparare la sua violenza, l'ha avuto dall'uomo che l'amava a modo suo, e ha preferito ricorrere al tribunale finché non sia stato eliminato il diritto d'onore. Bene? Sì, ce la ricordiamo. No, lo ricordate sì, no? sì, sì. Quindi è molto importante. Lei ha preferito essere impiccata, ma non, non perdere la sua dignità. Sei la nostra eroina, tutte le donne del mondo ti onorano. La tua vita l'hai donata alla giustizia per riscattare la donna dalla brutalità umana. Priva di dignità. Sei la nostra fata buona. Hai donato i tuoi organi, ma sei rimasta donatrice anonima. Appartieni al regno dell'amore, dove l'uomo malvagio non può entrare se non si converte ai valori della fratellanza e della santità. Viva la donna, viva, viva la, donna. la sua malignità, a cui dignosamente appartiene. La tua ultima frase è stata socchiusa nel cuore di tua madre. Lascia che il vento mi porti via. Dopo c'è stato eternamente il silenzio, dolce volto stampato nel cuore dell'umanità. Resti magnificamente, sarai l'eroina del cuore compassionevole, capace di perdonare il proprio assassino, riconciliarsi col suo nemico convertita all'amore, l'unico sostegno della misera vita destinata all'oblio. Bella! Quindi volevo indicare questa donna e a tutte le donne che vengono anche ammazzate. Lei si è difesa e l'ha ucciso, però ha preferito essere impiccata piuttosto di trattare. E eh vabbè, è una è scelta. Bravola. È stata una scelta sua. Quindi, Va bene, canto. Io faccio un break. Allora, poi questo libro l'ho dedicato anche alle donne di mestiere. Anche eh? le donne di mestiere di mestiere. Ah, sì. Sì, anche quelle l'ho ricordato.